Ciao sono Marco, a spasso in questo posto meraviglioso, ho appena terminato una corsetta fantastica e voglio parlare durante questi due passi di defaticamento di una funzionalità del cervello estremamente importante che se impari ad usarla bene beh ti darà dei enormi vantaggi, degli enormi vantaggi. Il cervello non distingue tra qualche cosa realmente vissuta o qualche cosa di vividamente immaginato, cioè qualche cosa che immagini talmente bene e dettagliatamente che potrebbe essere reale. Il cervello non riesce a fare distinzioni. Tutto questo ha una serie di ripercussioni eh, a catena molto importanti. Per esempio tu potresti... Eh, dare l'input al tuo corpo per secernere delle endorfine positive, estremamente positive. È vero che può succedere anche con le endorfine negative, ma ovviamente noi siamo persone di buon senso e quindi che cosa facciamo? Andiamo a ricercare le endorfine positive, quelle che fanno bene al corpo, quelle che fanno bene allo spirito. Bene. Questo è molto importante, per esempio è importante nel momento in cui, per esempio, eh, faccio soltanto un esempio, un atleta eh, magari eh, vuole migliorare la propria performance e eh, si avvale dell'ausilio di un allenatore mentale, di un coach. Il coach cosa vi farà fare? Degli esercizi mentali e ovviamente non vado troppo nel dettaglio però così per grandi linee gli farà fare degli esercizi mentali e uno di questi esercizi è appunto eh, l'idea di immaginare cioè quello di immaginare come se fosse reale magari una situazione di competizione o quello che sia come se fosse reale questo è molto importante perché va l'atleta a secernere quelle endorfine che lo aiuteranno non dico Magari, proprio come se stesse facendo un allenamento reale, ma in buona, in buona parte come se lo fosse. In buona parte come se lo fosse perché le endorfine vengono secrete lo stesso. Credimi, se impari ad usare questa funzionalità al meglio, per te ci saranno dei vantaggi enormi enormi, veramente enormi, colossali, credimi, ne vale veramente la pena, anzi ne vale veramente la gioia, non la pena perché non è neanche una fatica, quando fai una cosa del genere ne vale la pena. Mi auguro di esserti stato utile, con questa piccola pillola di formazione off-road, io continuo questi due passi di defaticamento e magari mi muovo un po' di più perché in questo momento che sono così immobile per parlare con te, sono in pasto ai tafani, mi stanno mangiando vivo, ma va bene lo stesso, fa parte della natura ti saluto con un abbraccio ciao